Vedi questa mappa? Seguendo questa mappa tu riuscirai, attraverso i vari video, a comprendere un pochino di più quello che è la dinamica del corso. Quindi la mappa serve per avere una visione d'insieme, mentre le mie spiegazioni servono a fare gli approfondimenti. Hai preso in mano la mappa? Benissimo, allora vedremo il primo punto, quello che servirà per eh, iniziare il percorso Enelfi. La cosa importante è proprio il primo passo, cioè la nascita dell'ego. Eh, L'atteggiamento di base di quando si è piccoli è io sono ok e tu sei ok, cioè facciamo le cose, io accetto me stesso e accetto gli altri. Poi succede qualcosa di normale che sono i condizionamenti, che sono l'educazione, dove noi incominciamo a pensare di non essere così o fai, ok? Io ti faccio un esempio. La mamma che dice a Giorgino, mi raccomando Giorgino, fai bravo bambino, non mettere in disordine la cameretta il fatto di dirgli che deve fare bravo bambino vuol dire che non lo è vuol dire che non è ok in fondo e gli dà una condizione che serve al bambino per capire che in quel modo è ok viene chiamata in analisi transazionale una violazione quindi nasce l'illusione del bambino che per essere ok per essere amato deve fare qualcosa in questo caso tenere la cameretta in ordine nasce una convinzione Insieme a queste possono nascere tantissime altre convinzioni che fanno parte della nostra sfera che poi viene chiamata della personalità. La nostra personalità è un'illusione. Noi crediamo che comportandoci in un certo modo e seguendo le nostre convinzioni saremo ok, saremo accettati, saremo amati, ma è soltanto un'illusione. E questo è veramente il primo passo. Nel secondo video vedremo invece l'ego che cos'è, ovvero non è qualcosa di astratto, è qualcosa di più concreto e l'enneagramma ci aiuterà a vedere proprio questo okay? a dopo, ciao